Ecco cosa siete. Con l'ipocrisia che sto vedendo in questi giorni, mi sto veramente vergognando di far parte della stessa specie di alcune persone. Su Facebook già si una foto del profilo abbellite con i cuori della bandiera francese. Sul serio? Ok, per molti fare una cosa del genere significa stare vicino ai francesi, ma la maggior parte delle persone lo fa perché lo fa chiunque. Cioè dai ragazzi, cominciate a usare quel cervello, perché dovete essere tutti idioti? Fate le cose perché vengono da voi, non perché la moda del momento vi impone di farlo. Dai, guardatevi intorno. Siete tutti uguali, stessi capelli, stessi vestiti, stesso modo di pensare e poi chi dimostra un minimo di individualità? Ve ne immagino da chiunque. Questa cosa non ha senso, riuscite a capirlo. Dove vogliamo andare che se uno fa una cosa tutti gli vanno indietro? Una monosimile è successo con le foto del profilo con l'arcobaleno e provvisamente chiunque diventa un Geofendry quando per molti c'è un disprezzo verso questa scelta sessuale. Vi ricordo che tuttora dirà qualcuno che è gay, risulta un'offesa. Ricordiamoci che tuttora gli omosessuali vengono chiamati feroci e vengono pestati a sangue. Non facciamo tanti occhi aperti di testa, perché non è così? Perché un uomo, perché quello è il problema, se è un uomo, dice che è gay e rischia di non tornare a casa, non possiamo andare avanti. Basta fare queste cose. Cosa volete dimostrare? Cominciate a usare il vostro cervello! Non aspettate che qualcuno pensi al posto vostro! Un uomo che si muove perché glielo dice la religione o per seguire una moda non è un uomo, è una marionetta!